Lora e Leonora sono due attaccanti Alvia, quando ci si chiama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 Eh, per adesso diciamo che continuerà così finché non trovo qualche opportunità eh, per poterlo far farlo in modo mh, professionale o se, se mi capita qualche offerta sì, ma per adesso continuo a farlo così. Pronte? Via! Every day, night, not all I've been better days, because I, I that's and that's I, pray, I believe.